Aprire una società a Dubai, più in generale negli Emirati Arabi Uniti nel 2021, eh, ha senso? È ancora una buona idea? Oppure ci sono dei pro e dei contro che dobbiamo valutare insieme e trarre poi un giudizio alla fine su una nostra bilancia assolutamente personale? Te lo dico, se hai pazienza, alla fine di questo video. taglia da te, tu sei sul canale di tax planning internazionale se non sei ancora iscritto al canale ti invito ad iscriverti, ti invito a farlo immediatamente e diversamente ti faccio anche un'altra proposta se eh, ti invito a mettere un like al, al video e dammi la possibilità di tenerlo fino alla fine del suo contenuto per cui alla fine di questo contenuto sarai tu stesso a decidere se levarlo oppure se lasciarlo ma dammi almeno la possibilità di guadagnarmi il tuo like ok? e partiamo con Dubai parliamo perché evidentemente uno degli argomenti in fiscalità più chiacchierato del secolo, del millennio oserei dire perché le richieste continue su... Eh, video sull'argomento mi vengono fatte dai clienti e non clienti in continuazione e perché solo i trasferimenti a Dubai nel 2021 ne abbiamo fatti direi a decine. È arrivato quindi il momento di diffondere un po' di consapevolezza in più nel bene e nel male su quello che è possibile fare e quello che invece è sconveniente fare all'interno degli Emirati Arabi Uniti. Okay? La prima considerazione da fare in assoluto ancora prima di entrare a considerare gli aspetti fiscali è quella relativa al lifestyle, quindi il primo invito che ti faccio, se vuoi considerare Dubai, soprattutto per trasferirti al di là dell'apertura di una società o meno, vedremo poi alla fine del video se ancora vale la pena aprire una società e quali sono le conseguenze, è quello di dare un occhio al lifestyle, devi partire dal presupposto che non tutto è oro, quel che è lucida nella misura in cui sicuramente Dubai è una città meravigliosa, ma sotto il profilo culturale, questo non è un giudizio personale, esistono delle divergenze evidentemente importanti al fatto che è una nazione islamica di, eh, di cultura musulmana. Quindi ehm, è evidente che ci sono regole da rispettare diverse da quelle che possiamo trovare nei paesi occidentali. Questa è chiaramente è una scelta tua personale che viene sempre prima della scelta fiscale. Quindi fatela una passeggiata a Dubai perlomeno per qualche settimana, per una settimana anche solo di vacanza, per capire se può essere il luogo che fa per te e poi dopo ragioneremo insieme sull'apertura di una società a Dubai. Di che cosa parleremo in questo video? Andremo a parlare di quali sono le tipologie di società che è possibile incorporare all'interno degli Emirati Arabi Uniti, e sono tre, andremo ad analizzare quali sono i contro, quindi i motivi per cui potrebbe essere sconveniente trasferirsi a Dubai per incorporare una società all'interno degli Emirati Arabi Uniti e poi parleremo dei pro, di quali sono quindi i vantaggi di incorporare una società negli Emirati Arabi Uniti e quindi in, in conclusione poi ti darò anche un extra bonus che è la mia visione Personale sull'argomento, ok. Ma non perdiamo altro tempo. Andiamo a considerare quindi quali sono le tipologie, le tre tipologie di società che è possibile incorporare all'interno degli Emirati Arabi Uniti. La prima tipologia di società è quella delle cosiddette società offshore. Che cosa sono le società offshore? Le società offshore sono, non sono altro che dei contenitori, ma dobbiamo considerare però che vengono utilizzate o da grossi gruppi per um, l'incorporazione per esempio di holding company che servono per la gestione poi delle partecipazioni del gruppo worldwide o per esempio da attività che fanno da società che si occupano di shipping internazionale. Quindi le società offshore tendenzialmente se ti occupi di commercio elettronico e un business digitale fondamentalmente non fanno al tuo caso. Se invece hai un business worldwide che si occupa di attività commerciali, industriali, un po' in giro per il globo, allora potrebbero fare al tuo caso. Diversamente, schippa direttamente al secondo gruppo di società, che è quello delle società free zone. Le società free zone eh, sono sicuramente le più utilizzate, le più incorporate, eh, tra virgolette, tra quelli che eh, fanno economia, si occupano di business Digitale. Esistono ad oggi oltre 40 free zone, alcune delle quali sono ancora in divenire, alcune sono più utilizzate, altre meno, tutti hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi. È un po' una giungla capire qual è quella che fa al caso tuo, tutte offrono differenti caratteristiche in termini di costi, in termini di licenze, in termini di possibilità di avere uffici piuttosto che di agganciare un, um, un conto corrente. Non possono operare all'interno degli Emirati Arabi Uniti, così come non possono farlo neanche le società offshore di cui al gruppo precedente rilasciano però differentemente le società offshore visti di residenza ma tutte hanno dei requisiti diversi come ti dicevo anche in relazione per esempio alla necessità o meno di avere uffici dipendenti eccetera eccetera quest'ultima regola in realtà eh, si è andata complicando dal 2019 anno di entrata in vigore anno di entrata in scena di una cosa che si chiama economic substance um, uh, regulation ed è una normativa sulla sostanza economica che un po' sta cambiando l'operatività, eh, l'utilizzo che si fa degli Emirati Arabi Uniti. Sarà oggetto di un video separato perché è una normativa abbastanza complessa o perlomeno da sviscerare con attenzione, perché è quella che sta creando più problemi operativi a chi ha intenzione appunto di trasferirsi o di aprire una società a Dubai. Tendenzialmente eh, così eh, allineandosi a quelli che sono i, dettati del, i dettami dell'Ox a livello internazionale della fiscalità internazionale in generale, anche Dubai sta adottando requisiti di sostanza, quindi è sempre più difficile, se non impossibile, aprire delle scatole vuote delle Shell Companies perché c'è un requisito minimo di sostanza. Ok, questo comunque lo vedremo in un video separato, altrimenti ci perdiamo. Il terzo gruppo di società, invece, sono le società onshore. Le società onshore possono operare anche a livello locale, hanno un facile accesso alle banche e un facile accesso all'ottenimento di visti. Di di residenza, ma sono evidentemente l'opzione più costosa, è quell'opzione che tecnicamente valutano i grossi gruppi o chi ha necessità per esempio di avere una presenza fisica a Dubai Marina, pensiamo alle società della moda, pensiamo a Gucci, a Prada, a Rolex che devono vendere i loro prodotti a Dubai Marina. Strada. Ecco, quelle sono società onshore che eh, possono appunto operare, a differenza degli altri due gruppi, anche all'interno, però è evidente che hanno poi dei requisiti di sostanza economica importanti, quindi dipendenti, uffici, magazzini, eccetera, eccetera, eccetera. Quali sono i contro di Dubai? Allora, ehm, partiamo da un limitato accesso alla rete, cioè ad internet. Non è tanto un problema di velocità, è proprio un problema di accesso. Come ti dicevo all'inizio del video, quando ti parlavo di lifestyle, ci sono delle tematiche culturali diverse dalla nostra e quindi ci sono delle robe che, a cui non è possibile accedere in termini di contenuti web, un po' quello che succede in Cina con molte meno limitazioni, per carità di Dio, lasciami passare il, il paragone. Uh, e quindi e non è qui intanto un problema di velocità, ma di accesso a determinati contenuti e di utilizzo di determinati strumenti, come che ne so, Google Teams e robe di uh, condivisione anche Skype, per esempio dà problemi a Dubai, io utilizzo Zoom per parlare con i miei colleghi, con i miei clienti a Dubai, piuttosto che Skype, che appunto dà dei problemi. Il contro numero due, forse il più grande, è quello delle banche locali, perché nonostante siano sicuramente Reliable, affidabili, non sono sicuramente le banche, diciamo, eh, non sono sicuramente tra le migliori banche del mondo. Questo vuol dire che hanno dei costi elevati, hanno un limitato accesso al credito. È molto difficile ottenere finanziamenti per, per intenderci. Eh, non sono crypto friendly, quindi è molto difficile anche procedere a determinati cash out che in questo periodo storico vanno abbastanza di, di moda e hanno soprattutto poi delle interfacce grafiche delle esperienze utenti per quanto riguarda il banking online che lasciano molto molto a desiderare. Il terzo grande contro di Dubai è legato ai wallet di pagamento, è notizia degli ultimi mesi che Stripe ha introdotto la possibilità di, per carità, anche all'interno dei Mirati Arabi Uniti ma Um, uh, non è, eh, come dire, eh, pienamente funzionale PayPal non è ancora disponibile e tanti altri strumenti wallet di pagamento quindi questo che cosa comporta? che poi alla fine mi trasferisco a Dubai e non mi trovo nella condizione di poter esercitare il mio business quindi facciamo estremamente attenzione il quarto e ultimo elemento negativo da prendere in considerazione sono i cattivi rapporti con l'Unione Europea infatti sappiamo che Dubai entra e esce dalla blacklist dell'Unione Europea per diciamo, la mancata o il lieve effort nel garantire una totale trasparenza come per esempio il CRS lo scambio automatico di informazioni quindi questo, questa difficoltà crea anche dei rapporti commerciali un po' più complicati tale per cui per esempio è difficile ricevere bonifici dai paesi dell'Unione Europea come per esempio dall'Italia, quindi valutiamo anche questo. E quali sono invece i pro? Allora i pro sono sicuramente quelli più noti a tutti cioè l'assenza di tassazione, e questa è una grandissima cosa, il fatto che evidentemente una società non deve pagare imposte facciamo attenzione che però a seconda dove la incorporiamo, possiamo avere delle esigenze, degli obblighi contabili di rendicontazione e di bilancio, che comunque sono sempre consigliabili perché possono servire per mille motivi, tra cui per esempio l'accesso al credito. C'è un'IVA che è evidentemente è ridicola eh, per transazioni Dubai su Dubai, mirati su mirati: del 5%, dei costi di struttura di incorporazione, tutto sommato per i benefici che è possibile ottenere, ridotti che possono variare, diciamo dai 4-12 mila euro, poi dipende esclusivamente dal, dal provider. E infatti il mio consiglio personale è quello di voler fare attenzione al provider perché sono tutti splendidi, sono tutti straordinari, sono tutti eccezionali, tutti promettono tutto e poi c'è gente che garantisce licenze e visti in 24 ore e poi devi aspettare due mesi e mezzo e cose così. Quindi facciamo estremamente attenzione anche ai costi nascosti. Le ultime due considerazioni personali che voglio darti come bonus, extra bonus, per aver avuto la pazienza di arrivare fino alla fine del video, per cui non mi toglierai il like che ti ho chiesto all'inizio, sono che Dubai è blacklist, come sapete tutti, quindi facciamo attenzione se ci trasferiamo dall'Italia, potremo rischiare un accertamento, perché evidentemente per l'agenzia è più semplice vincere un accertamento per chi si trasferisce in un paese blacklist, non c'è solo Dubai, c'è la Svizzera, c'è Monte Carlo, eccetera. Eccetera. ma Dubai evidentemente in questi ultimi anni l'ha più chiacchierata e tanti accertamenti sono arrivati quindi facciamo attenzione evidentemente, cioè facciamolo con intelligenza numero due, non pensate di avere a Dubai e la vostra vita lavorativa e risolta magari quella personale sì, perché vi innamorate e vi sposate e vi piace il posto e siete a posto per sempre ma quella lavorativa un po' più complicata di quella amorosa, nella misura in cui come vi dicevo al di là degli strumenti di pagamento Uh, non è facilissimo poi ricevere neanche da alcune volte bonifici tramite una società incorporata in determinate free zone questo mh, vi crea la necessità poi di ricorrere a strutture estere, a strutture offshore facciamo molta attenzione a quelle che si utilizzano con, senza, col, col, se le colleghiamo o se non le colleghiamo alla società di Dubai questo poi dipende dalla struttura ma va visto, è importante non pensare di arrivare a Dubai che con la società è tutto bello, preciso e tu sei a posto le tue vendite, mi raccomando la struttura va condivisa in advance prima di trasferirsi a prescindere da quello che fai. Puoi avere problemi con il dropshipping, puoi avere problemi con Amazon, potresti necessitare l'apertura di un conto corrente in Italia che è possibile da collegare alla società di Dubai ma è estremamente complicato, potresti avere problemi con la fatturazione a clienti non europei, potresti avere dei problemi con la gestione dell'IVA all'interno dell'Unione Europea, insomma sono tante le cose da smarcare prima di aprire una società a completa, uh, no? Ci siamo capiti. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e spero uh, che questo contenuto sia stato di tuo gradimento, se non l'hai fatto iscriviti al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto!